eravamo circa 5 mi sembra, e perché poi le A continuavano a mandare giù degli, degli esplosivi e nessuno sapeva dove usarlo. Se non che dopo è successo che ha lanciato un, un cosa, un sabotatore, uno che ci ha istruito, e così... Cioè il loro compito era quello di far saltare dei ponti, ferrovie e compagnia bella. E se non che è successo... Ecco, quanto è stato il rastrellamento... Ma, di specifico, che cosa vi insegnava questo... Lui ci ha insegnato come usare gli esplosivi. E gli esplosivi, le, le mine, come farle, come si fa per far saltare la ferrovia, per far saltare le strade, per far saltare una colonna militare, capito? Certo, cioè, queste, queste cose. Che poi dopo, con la pratica, noi altri, abbiamo anche superato i nostri istruttori, in poche parole, perché questi istruttori secondo me, li formavano così alla Garibaldina gli insegnavano le cose principali, poi le, le lanciavano nelle zone partigiane. Invece che noi siamo partiti da zero, poi dopo cercavamo anche di migliorare la nostra preparazione militare, in poche parole. Ecco. Tanto è vero che per esempio un ponte che è sulle statale 63, che impiegavamo anche un'ora e mezza prima di farlo saltare, perché erano tutti i sassi, coi piccoli eccetera, dopo noi riuscivamo cambiando il sistema, in un quarto d'ora facciamo saltare il pote, e senza piccolare, in poche parole. E quando c'è stato il grande rastrellamento di luglio, lì eh, succedeva che minatori c'eravamo in due o in tre, non di più, ma, ma eravamo un po' sparsi perché la battaglia è cominciata alle 4 del mattino, praticamente alla sera ormai la, la, tutta la zona partigiana era occupata dai tedeschi. E noi eravamo carpinetti e avevamo raggiunto costa Bono. e lì eh, c'era il paese che bruciava i tedeschi avevano bruciato tutto il paese bruciato anche le, le cose i raccolti il grano cioè, sul campi, ha bruciato anche quello lì era una cosa desolante proprio e noi che eravamo ancora intatto eravamo una trentina lì del ministro come tedeschi poi c'era un, un un distaccamento modenese che era uno di quelli che collaboravano con noi nei primi tempi ci siamo uniti lì a Costa Bono decisi di affrontare i tedeschi che oramai guardavo anche la piantina l'altro giorno i tedeschi avevano occupato tutta la zona però anche per noi era dura sganciarsi durante la notte ma noi stiamo qui domani e facciamo resistenza avevamo un mortaio eccetera e infatti però prima di fare e dobbiamo far saltare un ponte il ponte del secchiello io sono andato giù con la parte e io per protezione poi sono andato sotto il ponte ma quel ponte lì era già controllato dai tedeschi i tedeschi erano già sul secchiello che era, un, era anche difficile far saltare però dato tutto questo casino che c'era vado sotto metto le mini perché il ponte era in ferro però prima del ponte c'era un un sasso che era alto quasi come questo piano io accendo la miccia, faccio un salto e un attimo ma i tedeschi quando ho acceso la miccia cioè, ha sentito un po' di movimento anche, hanno lanciato dei razzi dei, dei, dei bengali ma io ho fatto il salto subito quando i bengali sono andati su e mi sono messo dentro il, il, il sasso i notti sapevano già che che Loro, quando i tedeschi sparavano, dovevano sparare anche loro per darmi la possibilità della ritirata, in poche parole. Infatti, c'è stata una, una sparatoria notevole fra i tedeschi e i nostri. e Io, pian piano, mi sono ritirato, incollo, in poche parole. Il fosse... E poi, il mattino dopo, eh, i tedeschi hanno cercato per due volte di raggiungere il Costa Buono. Noi li abbiamo sempre respinti. C'erano degli alberi, delle piante, delle querce, con i mitra, aveva postati, abbiamo, due volte li abbiamo respinti. E loro avevano mitragliatrici, c'erano le autoblinde, il ponte le abbiamo fatto saltare per evitare che passasse con le autoblinde, con i mezzi pesanti, che con le leggi potevano difenderci, ma di fronte a armi pesanti, no, che non ne avevamo. E lì è successo che. Abbiamo fatto il ponte e il mattino abbiamo fatto la, la resistenza. Poi, alla sera, ci siamo sganciati, pian piano, ci siamo portati, e quella notte lì, sopra Civago, presso la segheria, quel bosco lì, la segheria del codice Civago. E Lì ci siamo stati tutto il giorno, siamo arrivati prima dell'alba e tutto il giorno successivo. Poi, alla notte successiva, siamo passati dal passone che passò di fianco al Cusna e siamo andati praticamente nella zona di Cesare, del, dove c'è il rifugio Cesare Battisti che era già stato bruciato praticamente e siamo stati in zona per 12 giorni e, non, e pioveva spesso e cioè, non avevamo niente a coprirsi, io sono stato fortunato che io e un altro e avevamo, ci hanno dato la disposizione di andare a Ligonchio per, per prendere informazioni dei movimenti tedeschi, tutte quelle cose lì e, e cercare di raccogliere un po' dei vivere da portare su io la notte andavo, andavo su, tutte le notti con del pane, quello che potevo trovare, in più davo le notizie finché dopo il doppio di giorni i tedeschi sono andati via